questo mondo avido senza amore per noi mortali io Senza sì. il nostro bacio, e Silenzio senza lamento, senza il nostro patch di odio, di amore dolce. Allora sì, io adesso vorrei far parlare alla nostra cara amica Gizza eh, Rosaria. Sì. Io. anche sì. Prego. Buonasera. No, vi ringrazio, ringrazio Angela che mi ha invitato qui a presentare insieme a lei questo libro nel quale c'è una mia poesia sulla mamma e una piccola prevenzione. No, anche una recensione. Quindi <ride> ci sono anche le recensioni. Le recensioni. C'è anche la recensione di Luciana Caprice, però non ho tempo di leggerlo. E porto i miei saluti, se, se mi vedrà la, la saluto, perché io amo eh, far sentire tutti i presenti. Perché non è declamare le mie poesie, ma declamare l'amore che dobbiamo avere fra noi. Ah, questo è che la mia tanto. poesia è piccolissima la, la posso declamare sì. perché non ha la sua memoria quindi non, non la leggerò nemmeno, però la poesia va declamata all'impiego perché non ce la faccio stare senza. Sì. Allora, dedicata alla madre e in questo momento la dedico a mia figlia che ha avuto un bambino... Con una gravidanza difficile 7 mesi e adesso stanno bene mamma e figlio e la poesia è madre dal buio uno squarcio di luce un pianto crescente un turgido seno di giovane donna contatto di pelle gocce di vita surge il piccolo nato che entra nel mondo legato ad una donna, la madre. Grazie.